Benvenuti in questo episodio del canale YouTube di Color Connection. In questo periodo stiamo promuovendo un corso molto interessante che si terrà in Valpolicella dal 15 al 17 marzo. Nel link che vedete nella parte sottostante potete trovare tutte le informazioni in merito. Parliamo infatti in questo video di InDesign. Parto però da Lightroom perché lo scopo è quello di impaginare un fotolibro utilizzando la funzione delle pagine mastro di InDesign di impaginare però andrò a fare la selezione delle immagini. In questo caso io ho attribuito alle immagini anche un titolo che andrò poi a recuperare in, Light, in, in InDesign per creare delle did didascalie. L'unica cosa importante è ricordarsi di esportare i file JPEG da impaginare perché voi forse sapete già che Lightroom... Che Lightroom può anche esportare i DNG, ma InDesign non li può impaginare, quindi devo esportare in un file compatibile con InDesign. Dicevo che quando esportate i vostri JPEG dovete ricordare di, mettere, di includere i metadati all'interno dei vostri file. Una volta esportate le immagini potete passare a InDesign dove mi sono predisposto un template con vari tipi di impaginazione, verticale, orizzontale e un, anche un'impaginazione quadrata. In pagina 1 ho messo due foto verticali, vado ad aggiungere in pagina 2 due foto orizzontali con fondo bianco, semplicemente trascinando la pagina mastro corrispondente. In pagina 3 vado invece a utilizzare un'impaginazione con foto quadrate su fondo nero. Posso tranquillamente cambiare per esempio il colore del fondo semplicemente trascinando la pagina mastro col fondo bianco ma in questo caso preferisco il fondo nero una volta che ho composto il mio fotolibro con i vari mastro posso passare all'impaginazione. dal comando inserisci di InDesign che si trova all'interno del menu file posso andare a selezionare le mie immagini, in questo caso le due immagini verticali, quindi seleziono col tasto Command o Control le immagini verticali e vado semplicemente a fare un clic e un secondo click. Vi faccio notare come nelle impostazioni di eh, adattamento della, delle mie cornici, con il tasto destro posso andare su Fitting, cioè Adatta, Impostazioni di adattamento, vedo che c'è impostato il riempimento Proporzionale dell'immagine, quindi l'immagine verrà tagliata, ma sarà sempre in proporzione col mio, con la mia cornice, quindi col mio ingombro in automatico. Passo alla pagina 2, vado a prendere due immagini orizzontali, stessa tecnica. Un clic, due clic, vedete che si adattano perfettamente alle dimensioni. Pagina 3. sempre dal menu file, inserisci prendo le quattro immagini, questa volta premo il tasto maiuscole così seleziono in modo consecutivo le quattro immagini e anche qui vado semplicemente a cliccare in sequenza le mie quattro immagini a questo punto se io seleziono sempre premendo con il tasto shift andando a cliccare con il mouse seleziono le quattro immagini con il pulsante destro posso andare a aggiungere una didascalia live. In maniera tale che InDesign va a prendere il titolo dell'immagine, e come vedete lo va a posizionare sotto l'immagine stessa. La stessa cosa la posso fare su questa pagina. Come vedete con InDesign è molto semplice, una volta impostato correttamente un template, andare ad impaginare un fotolibro avendo la possibilità di eh, una libertà di impaginazione maggiore rispetto ad esempio allo stesso modulo libro di Lightroom e avendo la possibilità poi da InDesign di esportare un pdf da inviare ai, ai portali che eh, ci permettono poi di stampare un fotolibro come può essere Blurb. Vi invito a rimanere sintonizzati con il nostro canale YouTube di Color Connection perché potrete vedere molte informazioni interessanti. Inoltre vi invito a visitare il sito colorconnection.it dove trovate tutto il calendario dei nostri prossimi incontri e appuntamenti nei quali potremo conoscersi anche personalmente.